Parlavi prima della tua casa editrice, Sugaman. Mi racconti un po' come è nata e qual è il vostro obiettivo? Il nostro obiettivo? È interessante, la parola obiettivi non ce ne sono. Allora, eh, come è nata? È nata semplicemente perché eh, io sono anni che, che, che parlo di, di libri digitali eh, sul mio blog semicollaterale e assolutamente a periodico che si chiama Funkmeister e con Paolo Nori che è il mio socio in Sugarman che è anche da secoli il mio scrittore preferito e poi siamo diventati anche amici e, e allora ci siamo messi a discutere del modo in cui le case editrici italiane stavano affrontando gli ebook. Non c'è molto bello, anche perché eh, Paolo si è trovato un suo libro che si chiama I Malcontenti, eh, che costa in cartaceo 16 euro e l'ebook costa tipo 13 euro, 12 e qualcosa. Lui dice: Ma se io vado alla libreria dove vado sempre, mi fanno lo sconto del 10-15%, il libro cartaceo costa come le Perché? Perché io addirittura ho comprato libri cartacei che costavano molto meno dell'e-book. Molto meno dell'e-book. Perché eh, tu vedi per esempio in Audi eh, i libri i, non classici quindi non parlo di pirandello o di Verga o di Manzoni, però, se, i libri che hanno in catalogo eh, costano da 9,99 in su eh, in ebook mentre il cartaceo lo trovi magari a 8 euro, <coughs> e quindi non ha senso quindi. Oltre alla politica dei, delle protezioni dei cosiddetti RM, mi stava andando giù la sedia, eh, c'è anche la politica del prezzo. La politica del prezzo è completamente sbagliata, secondo noi. Cioè, eh, è evidente che cercano, hanno messo sul mercato gli ebook, ma cercano di non venderne, vogliono solo esserci. Cercano di non venderne eh, qualcuno. Di cui non farò il nome, mi ha detto per me un ebook venduto e un cartaccio invenduto. Wow, beh, visto così non... Non, non ne vedo il senso effettivamente. Non so dirti. Eh, per approfondire il discorso, dovrei dirti chi è questa persona, quindi non posso dirtela, ed è una persona importante. E, e quindi se pensi che le persone importanti nell'editoria italiana pensano così gli eh, ebook con le, queste case editrici non potranno mai funzionare questo porterà amazon quando arriva in italia a distruggere tutto quello che esiste secondo me comunque va bene senti però si, eh, sì dimmi No no no, fammi la domanda Ah perché eh, pensavo appunto ad Amazon che già c'è comunque in Italia Ora non so come andrà a finire visto che è stato messo un limite agli sconti che possono fare sui libri italiani Allora, eh, Amazon c'è in Italia ma non c'è nel digitale mm. Io parlo di quando arriverà Amazon con il suo ecosistema di ebook quando arriverà Amazon col suo ecosistema di book e venderà il Kindle in Italia che ti arriva in due giorni a, a poco prezzo, e... i libri direttamente e magari stipulerà dei contratti direttamente con gli autori anche in Italia. O magari tradurrà direttamente gli autori americani: che avrà già, eh, sarà già accaparrata e allora le case editrici italiane, essendo rimaste indietro così tanto, eh, io non so che fine faranno. Per tornare a noi, eh, a Sugaman, eh, noi eh, abbiamo scelto i, i non Libris, se non con un ex Libris, cioè questo libro è di Alessandro Bonino, che l'ha comprato il 15 agosto. Ah oh, cavolo, quel libro lì l'ho comprato a Ferragosto mentre ero sulla spiaggia. È vero, perché è una comodità e poter comprare i libri dove tu sei. Cioè, magari tu hai scoperto Tom Robbins, l'autore Tom Robbins, e dici, l'ho appena finito, voglio leggere un altro libro di Tom Robbins. Con un clic lo compri e lo leggi subito. Mi è capitato di essere scritto da... Scritto a Maniti, eh, che si chiamava io e te. Amaniti non mi interessa molto da anni, però eh, mi, mi incuriosiva quel libro e una notte non dormivo. Ero nel letto, ho tirato fuori l'iPad, ho comprato i e te di Amaniti, l'ho letto subito, poi ho riposto l'iPad e mi sono riaddormentato, ma l'ho letto tutto. E <ride> tutto questo senza neanche scendere dal letto né, né accendere la luce, ed è fantastico. Comodissimo. È un libro molto corto, eh? però è, è carino. È irrilevante, diciamo, è più la, la comodità, no? no. no. Eh, noi con Sugaman facciamo anche dei prezzi molto bassi, quindi per ora sono usciti tre libri, uno costa 4,90, uno 3,90 e uno 2,90. Eh, cerchiamo di fare dei libri che... Eh, se sono già usciti non hanno avuto il successo che meritavano secondo noi oppure per esempio l'ultimo libro si chiama le rivoluzioni vanno sempre storte ed è di Luciano Marrocco, che è uno scrittore che di solito eh, scrive dei gialli e questa volta ha scritto una cosa che lui chiama meta romanzo ed è una cosa tutta strana e secondo noi era bellissimo Solo che le sue case editrici gialli non gliel'avrebbero pubblicato. A noi invece è piaciuto da subito. E, e allora abbiamo pubblicato questo libro. Ci sono i diari che ha scritto Paolo Nori, i diari di una, di una manifestazione di poesia, ma sono diari stralunati. E, e noi non siamo, non vogliamo grossa casa editrice, siamo una casa editrice di nicchia, adesso abbiamo un po' di visibilità perché siamo stati tra i primi, dicono forse la prima casa editrice indie digitale e con indie digitale intendono autori pubblicati che si mettono in proprio e pubblicano i libri da, da soli. Eh, però adesso abbiamo fatto un po' di, di clamore. Quando succederà il trambusto, quando gli ebook arriveranno veramente, saremo una cazzitrice di nicchia. Perché facciamo delle cose che piacciono, cioè ci devono piacere. Non facciamo delle cose per vendere, anche perché in questo momento non avrebbe senso. Facciamo delle cose che ci piacciono. Infatti, il mercato è talmente piccolo: perché se, e se ti butti devi fare qualcosa che ti piace perché altrimenti almeno non si sopravvive. Quindi Senti, ehm, hai portato in luce un problema che in effetti è molto grande, che è quello della, del contenuto no? eh, e delle cose che piacciono ai lettori, delle grandi case editrici che ormai pubblicano per vendere. E ti volevo chiedere, secondo te qual è il quadro in Italia per quanto riguarda questo aspetto particolare, cioè che cos'è che vende. È parte <ride> in realtà spinosa, non parte è spinosa. Per, per noi è un grande successo. Ma nel, nel quadro generale non, non è che, che venda tantissimo. Eh, eh, le cose che vendono ovviamente sono quelle che hanno una visibilità da qualche altra parte e il da qualche altra parte vuol dire soltanto eh, attraverso altri elettrodomestici. Cioè la televisione, Questo è, è un elettrodomestico qualunque, per me, per me è più importante il frigorifero. Infatti io adesso per qualche giorno sono solo, la ciabatta delle prese dove è attaccata la televisione è staccata. Quindi, assolutamente. Eh, non, eh, mi dicono, dicono molti che quando ci saranno gli ebook tutti potranno fondare la propria casa editrice oppure senza casa editrice proporre direttamente i libri al pubblico e ci saranno un sacco di, eh, mettiamo delle virgolette di cemento, minchiate. E, io dico, eh, andate in libreria e contate le minchiate e vedrete che ce ne sono veramente a pacchi senza andare a pescare negli, diciamo, autori da strapazzo, eh, minchiate ce ne sono veramente, quindi io non credo che ci sia. E bisogna di avere paura delle minchiate del futuro guardiamo le minchiate del presente che ce ne sono tante tante tante, tante. e poi io l'ho detto Spinoza però una cosa della quale sono fiero è che rileggendo i due libri che abbiamo fatto mi accorgo che sono veramente una specie di, di almanacco di storia del nostro paese è il primo quello bianco ripercorre dal 2008 a inizio 2010 e, e l'altro dal 2010 fino alla primavera 2011 e ti raccontano la storia del nostro paese attraverso le battute, quindi ridi, ma poi ti incazzi poi ti incazzi e dici, cazzo sei mesi, sei mesi fa è successa questa cosa qua e io non me la ricordavo più davvero hanno fatto questo? ti dici e ti incazzi quindi secondo me è, un, è anche un esercizio di memoria se vogliamo un po' postmoderno <ride> no. eh, diciamo che eh, mh, mi è capitato di eh, trovare un valore importante anche in queste cose qua quindi non, non sono minchiate a sé stante la linfa da cui traggono insomma, la loro esistenza diciamo che è già abbastanza notevole come contenuto no la politica italiana intendo la, la, la politica italiana farebbe ridere se non facesse piangere e la risata è un modo di arrivare a cose che forse a volte non sono evidenti di per se stesse, perché siamo un po' anestesisti. Quindi noi diciamo che siamo seppelliti, e quindi il secondo libro si chiama Una risata vi disseppellirà. Quindi per eh, far acquisire un po' di consapevolezza, diciamo. Speriamo. Speriamo. Eh. <ride>